Come riconoscere i terremoti artificiali? L'epicentro del sisma catastrofico dell'11 marzo 2011 a Fukushima fu rilevato esattamente a 10 km di profondità, dove si situa il punto critico delle falde acquifere. Per paragonare. Il maremoto avvenuto al largo del Giappone in data 1 gennaio 2012 ad una profondità di circa 370 km e con forza 7 non formò uno tsunami. Idem per il maremoto al largo di Sumatra del 10 gennaio 2012 a 30 km di profondità e magnitudo 7,3 Curiosamente, i rilevamenti sismografici indicarono esattamente una profondità di 10 km per i disastrosi sismi della zona curda 2011, Haiti 2010 e Indonesia 2004. Inoltre, è stato dimostrato che contemporaneamente a questi sismi erano in funzione armi elettromagnetiche paragonabili a HARP in Alaska. Durante tali impieghi militari, l'ionosfera si riscada di 3 gradi. Un'altra caratteristica è che non si verificano le tipiche scosse d'avvertimento, sciame sismico. Un errore ancora tradente?